Ciao a tutti, sono felicissima di mostrarvi oggi questa nuova risorsa che ho creato per Play and Learn Italia. Giochiamo con i colori. Questa risorsa è completamente arricchita con i simboli in CA. In questo modo sarà possibile per tanti bambini giocare insieme con i propri compagni oppure da soli. All'interno di giochiamo con i colori troverete diverse attività, un libro game, una sezione con tanti giochi diversi, memory, puzzle, giochi di categorizzazione logica, una sezione in cui sarà possibile osservare un'immagine e inventare con i simboli CA alcune frasi e una sezione dove sarà possibile scoprire alcuni colori primari e secondari. È una risorsa che spero verrà arricchita ancora nel tempo, grazie anche ai vostri suggerimenti. Se avete quindi qualche consiglio o qualche idea per arricchirlo, aspetto davvero i vostri messaggi. Per creare questa risorsa ho utilizzato alcune estensioni Scape e Sandbox. Cliccando qui. Potrete scoprire come ho creato questa risorsa e vi ricordo come sempre anche i nostri corsi Geniali ufficiali in collaborazione con WeTartle, Giochi e percorsi per la didattica condotto da Maria Ghirardi, Genial Escape è invece il percorso che ho realizzato per voi per imparare a progettare e creare escape game utilizzando Geniali. Spero che questa risorsa possa esservi davvero utile, ma soprattutto che possa coinvolgere tantissimi, tantissimi bambini, ognuno con il proprio colore. Ciao, a presto!